Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand di Fiore di Puglia, l'azienda di Corato di Puglia che da anni realizza prodotti da forno, nello specifico Tarallini e una serie di prodotti affini e siamo in compagnia di Tommaso Fiore, il responsabile commerciale dell'azienda. Dopo quattro anni Tommaso, bentornato! Finalmente, lo possiamo dire forte questa volta perché quattro anni si sono sentiti, infatti eh, aspettavamo questo momento come non mai e infatti in questi quattro anni non siamo stati fermi, abbiamo come al solito, come fa la nostra azienda Fiore di Puglia, ad accumulare novità per questo canale che è quello del vending, Dal senza glutine, senza lattosio, senza uova a una serie di snack in, uh, con sapori orientali che uh, si stanno un po' adeguando anche ai nostri usi e consumi. E qui presentiamo quest'anno circa una decina di referenze, quindi abbiamo dato tanti compagni di viaggio al tarallo classico, che comunque rimane sempre il nostro must, il nostro cavallo di battaglia, a cui abbiamo abbinato che ne so, i taralli integrali ricchi di fibre, a quelli senza glutine e a tanti snack che si va dalla, che ne so, Zatar, oppure la salsa indiana o addirittura al tartufo. Abbiamo avuto veramente un grande, eh, un grande appello, una grande attenzione verso questi prodotti che sono stati tanto apprezzati. Tu sei sempre umile e modesto in realtà i prodotti non sono circa una decina ma sono ben 14 14 referenze che di fatto incrementano in modo importantissimo anche l'offerta di snack al settore del vending ma anche a quello del fuoricasa dell'oreca non dimentichiamolo diciamo anche che però nel corso di questi quattro anni sono successe tante altre cose siete stati premiati su più fronti con più attestati. Sì, eh, come ti ho detto Fabio, non, non siamo stati fermi, abbiamo sviluppato tante, tante, tante cose. Ti faccio un esempio, tu mi parlavi di eh, Canale Orec, abbiamo sviluppato addirittura un prodotto che l'abbiamo chiamato il crumble di Taralli, che sarebbe... Quella, diciamo, quel grattato macinato in maniera grossolana che viene utilizzato ormai tanto nella cucina classica sia d'alta classe che gourmet quindi eh, c'è tanta roba che abbiamo portato, poi in quattro anni se ne è sviluppato tanto, addirittura siamo arrivati come mi correggevi tu esattamente, 14 prodotti, anche io molte volte perdo il, il conto, però è anche questa la forza di questa azienda, quello di avere una gamma molto ampia, molto profonda e quindi ci permette di essere attraenti da diversi punti di vista, non solo quello qualitativo ma anche quello di eh, profondità di gamma. E allora diamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica per tutti coloro che vorrebbero entrare in contatto con voi, saperne di più sui nuovi prodotti e chissà, iniziare una collaborazione commerciale per la distribuzione automatica, ma non solo. Beh, se vogliono il nostro contatto posso darle il mio diretto perché piace sempre avere un contatto continuo e diretto con i propri clienti, quindi tommaso.fiore chiocciolafioredipuglia.com potranno scrivermi e sarò lieto di darle le opportune informazioni e le opportune risposte. Tommaso, grazie per la collaborazione, speriamo di vederci magari un po' prima di, del 2024 alla prossima edizione di Venditalia. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi, agli amici di Vending TV e spero sicuramente dopo questa ampia parentesi di vederci al più presto. Grazie a tutti.